Il problema vero di questa chirurgia è che il eh, mio telefono è un disastro, cioè i miei figli non possono più prendere il mio telefono perché sono completamente inondato da, da foto di peni. Sono Gabriele Antonini, sono un urologo di Roma specializzato nel trattamento medico e chirurgico della disfunzione erettile. Nello specifico mi occupo di impianto di protesi al pene tricomponenti. Sono Pia Luigi, ho 44 anni, purtroppo più di un anno fa mi è successo un incidente durante un rapporto sessuale e da lì praticamente ho avuto la prima operazione dalla quale poi mi è nato un grosso problema, cioè quello dell'impotenza. E da qui i dottori la prima cosa che mi hanno detto è che dovevo impiantare una protesi peniena. Eh, mi chiamo Roberto, ho 65 anni, nel 2016, dicembre, mi hanno riscontrato un tumore alla prostata. Purtroppo, dopo un periodo diciamo, di cura, non è, i valori non si sono abbassati, quindi sono stato costretto a fare un intervento radicale di esportazione della prostata. E dopo circa 5-6 mesi, purtroppo, il tumore è riuscito fuori e quindi sono stato costretto a fare un, un, un ciclo di radioterapia sull'osso pelvico e praticamente questo ciclo di terapia è vero che mi ha salvato diciamo, sul problema del tumore però mi ha creato problemi sia di, di disfunzione erettile sia di, di incontinenza. i pazienti che eh, stanno testimoniando la loro esperienza sono dei pazienti eh, diversi ma simili. Sono dei pazienti uno con un deficit erettile e una fibrosi severa dei corpi cavernosi dopo un trauma durante un rapporto sessuale, un altro è un paziente che ha avuto una chirurgia della prostata, quindi ha tolto la prostata per un tumore e è andato incontro anche a un trattamento di eh, radioterapia. Ho cercato diciamo, di, di, di documentarmi, di, di avere qualche informazione sulla, su qualche tipo di intervento chirurgico per poter risolvere questo problema diciamo, del, de, de, del problema rettile e anche del, de, de, de la, della prostata. Attraverso anche dei, dei conoscenti mi hanno indicato il diciamo, professor Antonini Gabriele. Praticamente mi sono messo in contatto con lui, ci cioè ho avuto un, diciamo, un appuntamento e infatti praticamente la, la prima domanda che mi ha fatto lui se ero, mi ha chiesto se ero diciamo, motivato e da lì ho cominciato ad informarmi tramite internet e ho visto delle testimonianze delle operazioni e ho conosciuto da lì il dottor Gabriele Antonini, ho contattato il dottore ho preso un primo appuntamento, mi ha parlato di questa protesi e, e di come viene impiantata. Sono pazienti che dopo con le loro procedure, dopo aver risolto il problema di eh, salute, eh, quindi il problema di benessere fisico, hanno un problema molto molto importante da un punto di vista di qualità della vita. La chirurgia funzionale urologica serve proprio a questo, a ripristinare una normale attività eh, funzionale da un punto di vista dell'apparato urogenitario. Abbiamo cominciato una terapia la quale poi si è, eh, si è terminata poi con l'operazione e questa operazione praticamente è riuscita benissimo grazie a lui, grazie alla sua professionalità. Quello che facciamo noi è un impianto protesico mini invasivo, in appena 15 minuti riusciamo ad impiantare un device costituito da tre componenti, è un meccanismo idraulico che ripristina la funzione sessuale. Riusciamo a fare questo tipo di attività chirurgica in un tempo molto molto limitato, grazie a una tecnica chirurgica che abbiamo messo a punto negli Stati Uniti da una collaborazione eh, stretta e continuativa con eh, uno dei maggiori chirurghi americani che è il professor Paul Perry. La tecnica è molto rapida, eh, molto sicura, si effettua una piccola incisione alla base del pene di appena due centimetri e in un tempo limitato, circa 15 minuti, riusciamo ad impiantare tutto il device protesico. Beh, diciamo che la mia vita è cambiata tantissimo perché inizialmente prima praticamente ero un uomo che non avevo più speranza nei rapporti sessuali la protesi è costituita da tre componenti sono due cilindri che si gonfiano da un serbatoio che contiene della soluzione fisiologica e da un piccolo meccanismo che permette al liquido fisiologico di entrare dentro i cilindri con una piccola azione toccando lo scroto l'acqua entra dentro i cilindri e il pene va in erezione rimane in erezione fino a quando il paziente non spinge un piccolo bottoncino all'interno sempre della borsa scrotale per deattivare il sistema e in 10-15 secondi riesce ad ottenere un'erezione Brillante per tutto il tempo che vuole, quindi può ritornare ad avere una nuova e felice attività sessuale. Lo voglio anche descrivere perché, in effetti, a livello diciamo, visivo non, è, non, non si riscontra nessuna preduberanza, niente, praticamente soltanto io che, che so dove, dove mettere le mani diciamo, riesco a individuare la, la, la protesi. Tante volte anche uno specialista non riesce ad accorgersi che il paziente ha questo device e quindi è un qualcosa che ridà una normale attività sessuale. Il modo di usarla è molto molto pratico molto semplice eh, rimane molto molto naturale azionarla il rapporto è adesso alla grande <ride> come diceva prima, eh, prima dell'intervento il dottor Antonini ci vedrai che dice che, cioè nel momento in cui faccio questo tipo di intervento che diciamo che sei convinto della protesi e rinizierei a divertirti. Rifarei l'operazione, la rifarei un milione di volte. Mia moglie è abbastanza soddisfatta, anzi, ottimamente soddisfatta. Mi ha cambiato la vita, ha avuto il primo rapporto, chiaramente è stato, è stato favoloso, perché dopo un, anno, dopo un anno di questi problemi, riavere questa potenza sessuale, eh, insomma è stato, è stato come la prima volta decidi te quando smettere c'è un mio caro amico che dice sempre che eh, il giorno della procedura chirurgica è il giorno della rinascita cioè è il secondo compleanno del paziente da quel giorno sono stati rimessi al mondo e io sono un po' come la loro mamma Io dico sempre che noi abbiamo un club, questi pazienti diventano, diventano amici per me, perché iniziamo un percorso che parte da un percorso di forte depressione e arriva a un risultato di grande gioia, di grande soddisfazione, eh, sono pazienti che, che rinascono. Il primo rapporto che ho avuto eh, dopo l'operazione è stato bellissimo, come se l'avessi fatto per la prima volta. perché erano cinque anni che non lo facevo. Dopo l'intervento mi sento tornato come ai vecchi tempi, diciamo non si vede quasi niente, non si nota quasi niente e, e ottengo quello che ottenevo prima. Adesso ho ricominciato a, a essere di nuovo libero, mi sento proprio libero, insomma riesco a avere contatti con le persone, mi ha riportato a una vita che mi ero scordato di avere, insomma, praticamente, e, e mi sento felice, insomma. Beh, la, diciamo che dopo un certo numero di, di giorni ho avuto questo rapporto ed è stato normale, normalissimo, con, con, con come dire, con sommo eh, piacere, con quasi stupore, ecco. Dopo cinque mesi diciamo che adesso sono più tranquillo, ho i rapporti normalissimi, forse ancora migliori di prima, ho un'erezione che forse non l'ho avuta neanche da giovane così. L'altra cosa è che nessun mio amico o conoscente vuole fare più Foto con me per la paura di essere postato su qualche social e magari far pensare a qualcuno che ha fatto una chirurgia con me, una chirurgia di protesi, una chirurgia al pene. Se le sapevo, l'avrei fatto anche prima.